Oh, buongiorno, che bello vederti. Altrettanto. È una giornata bellissima. Ho eh, passato uno adesso che aveva una pista così una tana, che era dentro casa, c'era dentro il volante. Allora adesso mi ha fatto ricordare quando stavo a Siena che c'era una guida turistica si chiamava Edo Agonigi, che ogni tanto quando vedevo mi chiamava Edu. Mi ha ricordato lui. È vivo sto Edu? Sì. è ora che ritorno? Ah, ecco. <ride> però tu mi hai detto che ci saranno i parentati. Eh, appunto. Buongiorno. Detto, buongiorno. Buongiorno. buongiorno. No, no, no, no, no. Non so chi è, però mi ha salutato. Eh, è una bella cosa. E no. già il saluto è una bella vale, cosa qua. Voglio, vale. Eh, sì. altro che. Oh, ricordati di maggio poi, di maggio. Quando vai andare a Siena? Si andrò. io il biglietto ce l'ho, eh. ma non è detto. Eh dai, tu metti anche questa. Certo, eh, questa. Questa giornata. Quest